Ciao a tutti oggi prepareremo la treccia di pane con fave pecorino e salame il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa gli ingredienti sono farina di tipo manitoba latte acqua strutto zucchero lievito e per farcire pecorino fave fresche sgusciate e salame a dadini diamo il via alla ricetta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 37 gradi velocità 3 aggiungiamo lo strutto la farina e il sale e facciamo impastare 4 minuti in modalità spiga. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciamo lievitare in forno spento per almeno un'ora. Senza lavare il boccale, mettiamo il pecorino. E lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 6. Trasferiamolo in una ciotola e mettiamolo da parte. L'impasto è ben lievitato, trasferiamolo su un piano di lavoro infarinato. E stendiamolo con il mattarello. Dopo aver steso il nostro impasto, dividiamolo in tre parti. Mettiamo adesso le fave. Il salame e il pecorino chiudiamo formando un salamino formiamo la treccia Lasciamo lievitare in forno spento per un'ora. Trascorso il tempo, adesso spennelliamo la superficie della treccia con l'uovo con del latte. spolverizziamo Spol con dei semi misti. in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 30 minuti circa la treccia è cotta lasciamola intiepidire prima di servire treccia di pane con fave pecorino e salame grazie e alla prossima ricetta